Questa sera facciamo un viaggio e vi porto a Marama. Marama è un album che è uscito a novembre e ha suoni tutti afro e tutti davvero particolari. Siamo in una formazione acustica, perciò sarà totalmente un altro suono e spero vi piaccia. Famiglia Ruz Balera presente. Lo dici ogni volta, mi trovi sempre sorta. Ogni volta me lo dici, non cambiano mai mi lo dici, Non sento niente, non più me, tu lo sai. Lo faccio apposta ai miei sorrisi, a mano a schiaffi. Cerchi risposte solo quando sono brave. Io volo gratis per i viaggi, che ti fai? Che ti fai? Eh? Tu che ti fai? Eh? Sei volo gratis? Di che tempo è troppo vago? No che cenare Sabe di che? È Tu sei l'alto al basso, come per me. C'è chi li fa tesoro quando sono più Io volo gratis, sono per gli agi. Che ti fa? che ti Tu che ti Yeah.